Mi un mese e mezzo fa Aspetta, aspetta. Prima dobbiamo risolvere un problema. In inglese, in francese o in italiano? Come si dice vatten in inglese e in francese? Sì. Con uno sguardo lo capisco. Se poi te lo dico in francese. Come si dice? Tu vattin. Tu vattin? Tu vattin. Tu vattin. Tu e mezzo, due mesi fa. Inia cosa facciamo? Un duetto in, uh, sul, al concerto, tu cosa fai, cosa non fai? My way, alleluia! Ti propongo questo brano, no, no, ma sì, facciamo qualcosa di diverso! E mi dice il titolo della prossima. Ma sei, sei matto! matto. mai io adesso... sono matto! Sì, sei matto! <ride> Però era una lezione di canto dal nostro maestro Fulvio Massa e ciao maestro!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 Qual di malvento muta mm -hmm. dal centro mm -hmm. e di pensiero, sempre amabile, l'esarroviso, il pian per riso e nel cognero, di pensier di pensier sempre misero chi Mal cao del cuore, ormai non sente si felice a pieno chi su quel seno, non lì tu amore, la donna è fatti, qualche malvento, tu alla cena di pensiero. Yeah. Vogliamo l'occasione per ringraziare il maestro Matteo Parmigiani, questa fantastica orchestra, la Filarmonia Vega. E poi posso presentarvi la nostra fantastica band, Gian Piero Grani, Bruno Farinelli. Pierluigi Mingotti. massimo romano. È massimo romano. Eh e perché il nostro ci ha lasciato per oggi, che